Cos'è l'età antica? L'arco temporale compreso fra l'invenzione della scrittura e la caduta dell'impero romano d'Occidente si chiama età antica. Dalle prime forme di scrittura alla deposizione dell'ultimo imperatore dell'impero d'Occidente di Roma. Odoacre depone Romulo Augusto. Si va dal 3000 avanti Cristo circa al 476 d.C. Questa è l'età antica.